Con questo appuntamento noi avremo come ospite eh, Marina Massimi dell'Università di Sao Paolo che ci parlerà di fonti gesuitiche per la storia della psicologia e dei saperi psicologici e sarà in dialogo con Emanuele Colombo della De Paul University di Chicago che ringraziamo anche per la levataccia per lui visto l'orario e il nostro ricercatore invece interno Claudio Ferlan. colgo l'occasione inoltre per ricordare che l'ultimo appuntamento del primo semestre del ciclo Tavolo vale di Storia Moderna sarà il 17 giugno e Sandra Toffolo che attualmente lavora ai tatti e, ma presto sarà tra di noi all'Istituto Storico Italo Germanico ci parlerà di In Viaggio per Gerusalemme il ruolo dei pellegrini stranieri nella circolazione di oggetti e idee a Venezia e Rinascimento io senza indugi lascio la parola a Claudio Perlani che coordinerà questo pomeriggio alla fine del quale potremo fare, potrete fare delle domande nella chat che verranno lette ai nostri ospiti e relatori vi ringrazio molto grazie, grazie Enrico Un'ultima richiesta di spegnere le telecamere per, a parte Emanuele Marina, per, per chi non partecipa solo come uditore, si richiede di spegnere le telecamere. C'è il mio omonimo Claudio al quale chiedo per cortesia di spegnere, di spegnere la telecamera. Bene, sono contento di... Avere qui, solo, anche se solo virtualmente, Marina ed Emanuele. Con Emanuele abbiamo fatto mh, talmente tante presentazioni e riunioni online che forse ci siamo visti più spesso virtualmente che in presenza, pur essendoci visti anche in presenza eh, parecchie volte. L'idea della, della chiacchierata di oggi è di presentare una sorta di intervista naturalmente sul tema dato, dato nel titolo, quindi fonti gesuitiche per i sapere per psicologici e per la storia psicologica. Un'intervista um, un che verrà condotta soprattutto da Emanuele e che io mi limito, mi limito a far partire con la prima domanda a, a entrambi. Marina e Emanuele hanno lavorato molto assieme, hanno lavorato molto assieme, lavorando su delle fonti comuni, viste da prospettive diverse, viste da cronologie diverse. E Quindi per rompere il ghiaccio la mia domanda ad entrambi, magari facciamo, facciamo partire Marina, sarebbe chiedervi come e perché avete iniziato a lavorare insieme e cosa vi ha dato lavorare assieme su questo tipo di fonti. Bene, grazie, grazie per l'invito, per questa bella tavola ovale e grazie a voi tutti quindi e grazie a Emanuele e a Claudio eh, per, questa, per questo dialogo e quindi passo subito a rispondere. Guarda, eh, prima di tutto io penso che il lavoro, questo, lavoro qualsiasi, ma soprattutto il lavoro storico è un lavoro che si fa veramente in compagnia, no? E nel senso che eh, è attraverso una rete di incontri che comunque vengono anche eh, le ricerche, la scoperta delle fonti e la scoperta anche delle possibilità di collaborazione. Così è stato con Emanuele perché, se ben ricordo, eh, è stato eh, Emanuele ha conosciuto un... Um, un mio orientando, un giovane brasiliano che stava facendo ricerca eh, in un'università, eh, credo a Parigi, giustamente facendo il dottorato sulle lettere indipete, e, e quindi loro si sono conosciuti nella biblioteca e questo, eh, questo mio orientando si chiama Paolo Paceco e dopodiché lui mi ha detto guarda c'è un italiano che lavora su delle cose simili a quelle che stiamo facendo noi e poi ehm, quindi abbiamo, ci siamo messi in contatto anche con una professoressa che è stata una, una persona molto importante per Emanuele e poi anche per me che era la, la, la professoressa Paola Bismara dell'Università Statale di Milano. E quindi ci siamo incontrati poi a Milano e da lì abbiamo cominciato a, a fare questo, questo lavoro comune, questo dialogo. E Io credo che la cosa bella eh, di questi lavori insieme è che eh, ci mettono, come dice anche il titolo del, del libro che abbiamo fatto insieme qualche anno fa in viaggio, no? ci fanno fare un percorso che ampia anche gli orizzonti che una persona individualmente potrebbe avere, invece insieme se ne scoprono molti di più. E quindi è la possibilità di avvicinarsi anche allo studio del fenomeno storico che stiamo studiando in una maniera più completa possibile. No? Oltre a, al piacere proprio dell'incontro e dell'amicizia che poi ne nasce e che continua fino ad oggi anche attraverso l'online in questo momento. Passo la parola adesso a Emanuele. Beh, eh, È così come, come ha raccontato Marina, quindi non c'è molto da aggiungere, se non che... Eh, Effettivamente io sono rimasto molto affascinato quando, quando ho incontrato Paolo Paceco che lavorava ai tempi con Pier Antoine Favre, con, con il suo gruppo a, a Parigi, da questo approccio sui saperi psicologici di cui oggi chiacchiereremo con, con Marina, eh, che era del tutto originale, nuovo per me, sconosciuto, e, e che mi sembrava aiutasse a cogliere alcune delle fonti gesuitiche su cui, su cui stavo lavorando, tanti amici e colleghi anche di quelli collegati qui eh, sta, stavano e stanno lavorando. E così da lì è nata, è nata l'idea di un primo, un primo scambio. La seconda cosa è che poi questo viaggio effettivamente è diventato anche un viaggio reale, eh, un viaggio fisico, nel senso che siamo... Eh, dopo aver lavorato insieme è nato il desiderio di, di visitare le missioni gesuitiche in, Brasine, in Brasile, Argentina e Paraguay e, e di preparare un, un possibile viaggio per tanti colleghi e amici che avevano manifestato questo desiderio e che poi purtroppo è stato posticipato, diciamo così, grazie a causa del virus. E questo è stato, è stato un altro aspetto interessante perché il, questo viaggio nelle, nelle riduzioni gesuitiche, eh, lungo perché l'idea era di toccare quasi tutte, quasi tutte le riduzioni dei tre paesi, aveva mh, avuto la caratteristica di avere nel gruppo, nel gruppo degli studiosi eh, studiosi di diverse discipline, quindi storici dell'arte, architetti, eh, il gruppo della storia del, dei saperi psicologici, storici, storici della musica, e quindi è stato, stato un'altra conferma che la collaborazione e il lavoro comune sono uno degli aspetti più affascinanti del nostro mestiere. Grazie Emanuele. Adesso chiederei a te, se vuoi... Se Sei, sei, sei d'accordo di iniziare l'intervista con Marina, entrando più nel dettaglio sulle fonti che, che lei studia e delle quali si serve per le proprie ricerche? Benissimo. Allora io eh, comincerei nel modo più semplice. Il, il titolo Marina, il titolo che tu hai dato a questa, a questa conversazione, fonti gesuitiche per la storia della psicologia e dei saperi psicologici. Eh, e vorrei chiederti che cosa sono i saperi psicologici, che cosa, cosa intendi per saperi psicologici, e eh, se ci puoi dare un'idea di come è cominciato il tuo lavoro su, su questi saperi. Bene, grazie. Allora, prima rispondo, diciamo, alla definizione, e poi racconto appunto l'inizio di, di questa storia, di questa, di questa incursione in questo mondo, che sono i saperi psicologici. Normalmente si parla di storia della psicologia no? e, e molte volte ehm, si usa anche la psicologia nella storia per esempio la storia della mentalità ha usato la psicologia la psicanalisi nell'analisi delle fonti però ehm, c'è un punto importante che è il seguente cioè la storia della psicologia come scienza è una storia molto breve perché è iniziata a metà del, dell'ottocento con, con alcune radici nel secolo anteriore dal punto di vista de, della storia della filosofia e, e così pure la storia della psicanalisi e quindi ci fa ehm, diciamo approcciare al fenomeno psichico dentro eh, l'universo che è l'universo dell'uomo moderno e dell'uomo postmoderno. Però ehm, è nata in un contesto positivista in cui si negava eh, comunque la eh, il valore della tradizione eh, conoscitiva anteriore, eh, delle varie aree di conoscenza eh, anteriore alla scienza eh, per eh, l'approccio ai fenomeni in modo generale e ai fenomeni psichici in modo specifico. E questo evidentemente è stato un preconcetto, un pregiudizio che ha limitato molto la conoscenza della stessa psicologia, ma in realtà una volta superato eh, questo, possiamo dire, preconcetto, sia nella storia della scienza e sia nella storia della psicologia, si è cominciato a studiare eh, tutto, tutti quei saperi di varie, mh, appartenenti a varie aree della conoscenza, a vari universi conoscitivi, e che nel tempo, in diverse culture, si sono occupati dello studio dei fenomeni psichici e anche della pratica eh, riguardante questi fenomeni e nel fare questo si scoprono mondi, cioè si scopre che comunque eh, il fenomeno ha sempre interessato l'essere umano nelle sue diverse culture e, e quindi questo permette un approccio eh, a questi fenomeni che è parte eh, della storia della cultura e quindi evita anche a volte quell'anacronismo che può essere l'uso della psicologia per esempio del XX secolo eh, per approcciare una fonte del, del 300, del 600, del 700, quando ancora c'era un altro universo di riferimento. Quindi diciamo che la storia dei saperi psicologici evita questo anacronismo, aiutandoci a capire il fenomeno e la comprensione del fenomeno nell'universo eh, un specifico e in una determinata cultura. Questo Il tutto è nato eh, da un da una persona che io ho avuto eh, diciamo, la, la fortuna di conoscere quando ero molto giovane e studiavo psicologia a Padova, è un professore chiamato Joseph Brozek. abbiamo qui una foto che, eh, o due che, che magari Claudio poi ci può far vedere, e che eh, è uno storico della psicologia, un uomo molto colto, di origine cecoslovacca, ma... Eh, Sempre, ha sempre lavorato poi negli Stati Uniti, è emigrato negli Stati Uniti, eccolo è lui, e, e questo signore che viaggiava nel mondo intero e ha, ha aperto l'orizzonte della storia della psicologia a, a una nuova area che lui chiamava storia delle idee psicologiche e che era appunto la storia di questi... Approcci al fenomeno psichico nelle culture specifiche, per esempio nella cultura cecoslovacca o nella cultura americana o nella cultura brasiliana, che è il mio caso. E quindi eh, a lui devo, eh, diciamo, l'idea eh, di cominciare questo lavoro. E nel mio caso, poi l'ho svolto appunto in Brasile, dove sono andata a partire da, eh, dal 1981. ecco Maria, per, per proseguire un po' sul. sul nel, nella nel tuo itinerario, eh, i saperi psicologici di cui tu ti sei dedicata, soprattutto, non soltanto, ma soprattutto, sono legati alla, alla storia della compagnia di Gesù, ai Gesuiti. Eh, e quindi mh, vorrei chiederti qual è la specificità di, dei saperi psicologici della compagnia di Gesù e perché a un certo punto, appunto con una formazione in psicologia, poi tu sei diventata in qualche modo una storica e una storica che lavora soprattutto sulla compagnia di Gesù. Cioè questo è diventato uno dei tuoi punti di ricerca principali. Cosa, cosa hai trovato dentro la compagnia di Gesù eh, riguardo ai saperi psicologici e, e come si è sviluppato la, la tua ricerca? Grazie. Allora, prima eh, alla storia della psicologia appunto io ho cominciato a lavorare dall'università sia dall'incontro con il professor Brozek e, e sia dall'incontro con il professor Sadi Maragua che a Padova insegnava questa, questa materia, perché volevo capire anche meglio eh, cos'era la psicologia e mi sembrava che la storia fosse un cammino eh, buono per capire questo e da lì quindi e ho sempre cercato di imparare il metodo storico eh, attraverso gli incontri con le persone, con gli storici, diciamo, veri e nella pratica proprio. Quando sono andata in Brasile, ho fatto il master e il dottorato all'Università di San Paolo, quindi eh, ho subito fatto una proposta per questo lavoro che fosse riguardante la storia del, de, della conoscenza psicologica e anche della psicologia scientifica nella cultura brasiliana anche perché volevo capire il motivo per cui per esempio la psicologia in questo paese all'epoca era molto più stata diffusa che non in Italia, quindi mi sembrava che appunto la storia fosse un cammino importante per conoscere e anche per conoscere meglio il Brasile. E eh, siccome appunto i documenti scritti, le fonti nella cultura brasiliana risalgono praticamente alle alle 500, cioè da quando è iniziata la colonizzazione portoghese, perché le culture indigene non avevano una cultura scritta, quindi non c'erano fonti scritte, allora ho cominciato a fare questo lavoro a partire da quell'epoca. E cercando nelle bibliografie, nelle biblioteche, eh, i documenti, servendomi anche di alcune bibliografie eh, sulla, eh, sulla produzione del Brasile coloniale, eh, ho, ho trovato una cosa interessante, cioè c'era una quantità enorme di fonti mh, eh, appunto prodotte nell'ambito della compagnia di Gesù e così è iniziato il mio incontro con i gesuiti, cioè eh, quando si studia la cultura brasiliana del periodo coloniale si vede che un grande contributo alla creazione della della società brasiliana e diciamo della cultura brasiliana così come è multifacettata multiraziale è, è stata veramente grazie al contributo della presenza di missionari gesuiti che sono arrivati in Brasile nel 1549 e da lì poi hanno cominciato un lavoro sia nel, nel, nell'area pedagogica ma anche nel, soprattutto nell'area della presenza con le comunità indigene molto grande, anche basato proprio sul metodo dell'accomodazio, cioè eh, dell'adattamento in qualche modo della proposta missionaria anche alla, alle culture locali, per cui in un certo senso salvaguardando perlomeno in parte dentro un contesto estremamente violento come era quello della colonia, aspetti delle culture e, de, e delle lingue eh, di queste popolazioni native, per cui da lì ho cominciato e una cosa che è stata molto importante è anche la capacità che la compagnia ha avuto di preservare i documenti, perché anche quando si studia la storia del Brasile coloniale è molto difficile trovare i documenti. E uno dei posti dove invece si trovano tanti documenti organizzati su questa storia è l'archivio della Curia e della Compagnia in Roma. E quindi da lì ho cominciato anche a frequentare questo archivio, a conoscere delle persone e attraverso le persone a conoscere anche dei documenti e interessanti per la psicologia. No? Adesso non so, magari pensando quali documenti possono essere importanti per, per studiare un, un tema come questo. Allora, i sermoni, cioè la predicazione, perché sia il contenuto, sia l'uso della retorica, comunque erano, diciamo, connessi con i fenomeni psicologici, la retorica dei sermoni, per, perché il sermone funzionasse, fosse persuasivo doveva comunque anche agire a livello dei fenomeni psichici dei, dei destinatari, poi anche il contenuto in molti casi era anche un insegnamento a riguardo di certi fenomeni, per esempio le emozioni no? eh, o l'uso della memoria o dell'immaginazione no? quindi i sermoni poi eh, le novelle anche ecco Magari possiamo far vedere, esatto. Eh, Questa è, è la collezione dei sermoni del più importante predicatore lusso-brasiliano, Antonio Viera, in, eh, internazionalmente conosciuto. È un documento molto ricco per la storia della psicologia. Altri, altre fonti, per esempio, una, nove, una novella scritta da un contemporaneo di Antonio Viera, che è padre Alexandre di Guzman, anche lui gesuita. Ehm, Ecco, no, questa è, è un'altra fonte ancora molto importante, anche questa gesuita che sono le, eh, i trattati filosofici con i bricenzi, eh, in questo caso per esempio il De Anima, anche queste fonti molto importanti perché questi trattati formavano i gesuiti che poi sono venuti in Brasile e che poi portavano anche queste conoscenze eh, nell'ambito delle scuole del Brasile e, della loro produzione in Brasile quindi è, un, è una fonte importantissima per il lavoro eh, soprattutto i trattati De Anima, Parva Naturalia e, e poi anche il trattato eh, all'etica eh, dove si parla appunto di, di fenomeni psichici e poi altre fonti ancora che si trovano invece nell'archivio di Roma eh, per esempio le carte indipete con cui appunto si lavora molto con Emanuele e anche i cataloghi soprattutto i cataloghi secondi dove c'è una descrizione anche del profilo psicosomatico di ogni gesuita. Ecco, per dire qualche esempio anche di fonti trovate che hanno a che vedere appunto anche con il contesto brasiliano. Eh, grazie e... Marina. Intanto vedo, vedo e, e salutiamo che ci sono alcuni rappresentanti del, dell'archivio e della curia della Compagnia di Gesù che ci stanno ascoltando sì. e quindi eh, li salutiamo. Eh, Grazie, Padre Claudio. Vorrei chiederti, vorrei chiederti eh, se, se puoi fare un esempio, quindi parlavi, parlavi prima di questo possibile anacronismo nello studio di sì. queste fonti e, e invece un anacronismo risolto eh, o almeno parzialmente risolto attraverso l'uso di, di questo approccio, quello dei saperi psicologici, saperi psicologici che si sviluppano dentro la cultura di un certo luogo o di un certo gruppo. Eh, se puoi fare un, un esempio, un, un caso di studio in cui eh, ci mostri questo anacronismo risolto, queste categorie, diciamo, il tentativo di imporre delle categorie contemporanee e d'altra parte invece la possibilità di avvicinarsi eh, oppure di cercare di avvicinarsi di più al modo di pensare, al modo di vedere, al modo di, di parlare di sé eh, del tempo. Bene possiamo fare due esempi uno possiamo proprio partire dal documento che, che Claudia appena aveva messo prima che è il catalogo secondo lo puoi, lo puoi rimettere per favore ecco nel catalogo vediamo ecco è un po', è un po piccolo ma eh, comunque nel catalogo secondo c'è una descrizione di ogni, di ogni persona, di ogni gesuita, di ogni membro appartenente alla compagnia a partire da varie caratteristiche, tra cui ehm, caratteristiche eh, possiamo dire di tipo intellettuale, di tipo morale e anche di tipo ehm, corporale. Giustamente la penultima che si chiama naturalis complexio. Allora, questa caratteristica si riferisce a... All'aspetto che noi oggi chiamiamo psicosomatico del corpo umano, cioè ehm, è una visione utilizzata dalla medicina dell'epoca dell'Antica Compagnia, ma che viene da una tradizione lunghissima, cioè da, dalla medicina greca e dalla medicina romana, da Ippocrate e Galeno per, per parlarci così rapidamente, e che considera quindi l'essere umano. E il corpo umano come un composto ehm, a partire dai quattro elementi fondamentali dell'universo che poi nel corpo umano si eh, modulano mh, come umori quattro umori fondamentali che a loro volta danno origine sia a fenomeni fisici del corpo umano ma anche allo, alla, diciamo alla psicologia eh, del, del, della persona cioè alle caratteristiche psicologiche della persona quindi per esempio ehm, temperamento Qui abbiamo il temperamento sanguigno, il temperamento colerico-melancolico, il temperamento flematico. No? Sono appunto a partire da questi quattro elementi basici. Allora, cosa ci fa capire questo? Che ehm, nelle, nel periodo a cui si riferiscono questi cataloghi, questi sono delle 600, ehm, c'era una concezione della persona per cui mente e corpo erano molto eh, mescolati, non c'era eh, il famoso eh, dualismo, o meglio, Descartes eh, era già diciamo, avvenuto, però eh, in questo tipo di conoscenza, di saperi psicologici non era ancora entrata la visione del dualismo cartesiano, ossia dell'uomo eh, diviso in due parti, nella mente e nel corpo, il corpo una, una macchina. E la mente invece il pensiero e poi tutte le altre capacità psichiche dualismo questo che poi caratterizza tutta la storia della modernità e anche della psicologia filosofica e della psicologia scientifica moderna del secolo 18 e 19 no? e che quindi considerano il corpo come separato dalla mente dall'anima no? E quindi ehm, quando noi invece studiamo eh, questo periodo, e nel periodo coloniale in Brasile, pur essendo già avvenuto Descartes in Italia, però ancora è vigente eh, per quasi tutto il periodo coloniale questa visione, quindi c'è un, un sapere psicologico in cui corpo e anima sono uniti e quindi... Ehm, poi dipendono anche dal, dal contesto geografico e climatico, perché i quattro elementi che compongono il corpo umano si modulano anche eh, dentro un clima e dentro un contesto geografico. E quindi, per esempio, ci sono stati tanti tentativi recentemente di studiare anche aspetti psicologici, anche delle, degli indios, per esempio, anche, mh, però a partire da, eh, da autori della psicologia moderna, o comunque ispirati a questa psicologia di stampo cartesiano, eh, tipo Foucault, per esempio, è molto usato, ma anche altri autori, no? E quindi eh, si proiettano su questi eh, documenti, su queste fonti che sono state elaborate dentro un universo mentale diverso, è una visione dualista, è una visione per esempio della mente, della psichè separata dal corpo, che è quella de, della modernità, ma non è quella che vigeva all'epoca eh, in cui questi documenti sono stati prodotti, no? per esempio in cui eh, quando i gesuiti vivevano appunto in Brasile in missione, nelle loro residenze erano schedati a partire da, eh, da questi eh, cataloghi no? e la descrizione di ogni gesuita era fatta a partire da queste caratteristiche che corrispondevano ai cataloghi secondi, ma non solo, quando anche i gesuiti guardavano poi e scrivevano a, a riguardo degli indios, eh, anche loro usavano queste categorie, per esempio José di Asceta nelle sue lettere eh, dice L'indio, gli indios sono melancolici e questo dipende anche dal clima, diceva lui, no? quindi usava queste categorie anche per conoscere l'altro. Allora è un esempio di come eh, questa conoscenza, questo sapere psicologico del periodo ci aiuta a capire meglio anche questi documenti e a evitare l'anacronismo di usare la psicologia moderna per, per considerare appunto questi documenti. Un altro esempio è quello per esempio del desiderio, no? nell'indipete questo termine ricorre tantissimo e infatti eh, insieme a un alunno ci colpì molto nella lettura delle Indipete questa cosa e cominciamo a cercare di capire che cos'era questo desiderio. Evidentemente quando noi abbiamo iniziato ci siamo mossi anche con in testa l'idea di Freud, no? il desiderio per Freud è il motore della, della vita, della mente umana. Però quando siamo andati a cercare di capire, ecco questa è una, è una lettera indipete, che cos'era il desiderio per questi, per questi giovani che scrivevano, ci siamo accorti che era molto diverso, cioè non era un fenomeno legato comunque al, alla, diciamo, alla reazione, all'istinto, come per Freud, ma era un qualcosa, che si trovava, qualcosa che si trovava tra l'emozione e la motivazione. Infatti, dopo poi abbiamo visto, studiando, il significato del desiderio in altre fonti che non le indipete, del periodo però in cui le indipete erano state scritte, per esempio trattati di filosofia come i Conimplicenzi o di spiritualità come il trattato di Rodriguez che, è un, che parla molto del desiderio, abbiamo capito che si trattava di un appetito eh, in termini aristotelici tomisti, e usati anche dai Conimplicenzi, e un appetito che è tra la sensibilità e la ragione, quindi un appetito eh, intellettivo, no? e che quindi così dovevamo capire il desiderio, cioè una capacità anche di decisione implicita nel desiderio, così come questi giovani eh, lo scrivevano nelle lettere, quindi molto diverso dal concetto freudiano di desiderio. Eh, su questo Marina, mi interessa... Mi dirai se sei d'accordo, questa è soprattutto l'impressione che, che ho avuto io leggendo, leggendo alcuni dei tuoi lavori, eh, per esempio i lavori sull'Indipete. Eh, è molto chiaro quello che hai raccontato fino adesso. Prendiamo l'idea del desiderio: no? cosa significa desiderare prima di Freud? Bisogna fare un passo indietro. Eh, nello stesso tempo, eh, la compagnia di Gesù. Eh, Diciamo è all'avanguardia negli studi anche della psicologia scientifica, quando la psicologia scientifica comincia a circolare. Direi che tra gli ordini religiosi eh, i gesuiti sono i primi che cominciano a leggere Freud, cominciano a discutere di questi temi, le loro biblioteche si riempiono. E eh, alcuni dei lavori che tu hai fatto sulle indipete, sull'indipete dell'otto e soprattutto del novecento, eh, fanno vedere un'evoluzione una coesistenza fra i saperi psicologici come erano stati elaborati nella compagnia di Gesù in rapporto con gli esercizi spirituali in rapporto con l'insegnamento di Ignazio e questo sviluppo quindi questa è la prima cosa c'è una tensione secondo ehm, tu hai messo bene in luce la discontinuità eh, il, la, la, la, diciamo il possibile anacronismo nell'utilizzo della psicologia nello stesso tempo nei tuoi lavori eh, non si percepisce uno scetticismo nei confronti della psicologia scientifica ma una, una simpatia eh, per dire come l'ho percepito io eh, la psicologia scientifica è uno strumento che deve rimanere al suo posto e che dal, dal suo punto di vista può dare un contributo alla conoscenza no? eh, quindi non ho trovato soltanto questo aspetto di, di discontinuità attenzione, eh, anacronismo ma anche eh, la possibilità di un contributo molto importante che la psicologia scientifica può dare allo studio e alla comprensione della storia, se utilizzata in un certo modo. Quindi queste sono l'evoluzione e soprattutto l'evoluzione all'interno della Compagnia di Gesù eh, e poi eh, questo contributo positivo per come tu eh, da, da psicologa e storica hai, hai potuto vedere nei tuoi studi. Grazie, dunque, una cosa importante che, che ho dimenticato di dire prima, che la tua domanda, la prima tua domanda, aiuta a mettere in luce è questo. Cioè, una delle cose che leggendo dall'inizio le fonti gesuiti che mi, mi aveva chiamato, mi aveva colpito, è che comunque c'era un grande interesse allo studio della persona, no? E dopo, eh, Conoscendo un po' di più poi l'esperienza di Sant'Ignazio e poi andando un po' appunto eh, conoscendo un po' di più l'esperienza e eh, i testi della compagnia, mi sono accorta che in realtà eh, c'era un interesse, e qui è anche molto bello, interessante, tutto in un certo senso un moderno, qui sì, possiamo dirlo in Ignazio, cioè, volta, ehm, scusate, ogni tanto mi viene una parola in portoghese, è diretto eh, allo studio dell'uomo, no? Eh, perché? Perché alla sua formazione comunque era tutta umanista, all'università poi di Parigi e poi anche i primi delle, della compagnia, e, e quindi questa importanza del, del valore dell'uomo e del valore, in particolare della categoria di persona che è quella che poi era usata e è usata dentro eh, la tradizione eh, gesuitica ma anche di tutta la, la tradizione de, del cristianesimo no? occidentale e, e quindi eh, questo eh, era un campo importante per, per noi psicologi evidentemente cioè eh, qualcuno che si interessa nella descrizione per esempio degli c'era un interesse solo nelle lettere dei Gesuiti e non in altri documenti su indios scritti da altri contemporanei, viaggianti, altri che oltre ai Gesuiti hanno scritto su indios per esempio nel 500, nel 600, eh, però c'era invece un interesse più spiccato per questa cosa della persona, per i fenomeni psichici. Ehm, Fin, fin dai primi documenti, ecco, per esempio, il dialogo di conversione delle, delle, delle, dei Gentili scritto da Manuel da Nobrega, uno dei primi, anzi, il primo del gruppo dei gesuiti che arriva in Brasile nel 1549, per riferirsi alla, alla qualità di persona dell'Indio, parla eh, della, della eh, triplice dimensione, possiamo dire, psicologica delle. Qualità, eh, per, che la persona ha per essere tale, questo viene da Agostino, cioè eh, la, la, la sensibilità eh, la volontà e l'intelletto no? quindi fin da dall'inizio si trovano nelle fonti queste cose quindi eh, diciamo che questo interesse è un filo conduttore che unisce eh, quel periodo storico, quello quindi dell'antica compagnia in cui per capire l'uomo, la persona è e le sue caratteristiche psicologiche si, si usano le letteralmente di questa tradizione che è da una parte la filosofia eh, la psicologia filosofica aristotelico-tomista e poi riletta dai conibricenzi o, o dall'altra parte la medicina dell'anima quindi la medicina eh, ipocratico-galenica dei temperamenti o la retorica o, insomma tutta questa tradizione anche della spiritualità e poi invece la nuova compagnia dove eh, i gesuiti che comunque sempre eh, sono stati molto presenti eh, nell'ambiente culturale del storico, dei, va dei vari momenti storici in cui hanno vissuto, no, eh, dei vari contesti geografici in cui erano. Allora quando la psicologia scientifica sorge come scienza, eh, tra i primi che si coinvolgono eh, in questo nuovo fatto eh, ci sono dei gesuiti, eh, per esempio Joseph Frobes eh, era stato alunno gesuita, è stato alunno di William Wundt, no? Willem Wundt è stato uno dei fondatori eh, della psicologia scientifica in Germania. No? E Frobes è andato a fare una specie di stage lì con lui nel suo laboratorio, il primo laboratorio di eh, psicologia sperimentale eh, in Europa, questo nei, negli anni 1870. Eh, e quindi... E questo interesse è continuato, possiamo dire, no? per l'uomo, per la persona, nella compagnia anche, e questo è anche interessante perché si vede che anche nello studio dei collegi, eh, nel, negli inizi del XX secolo, comunque compare e la psicologia filosofica, di stampo quindi aristotelicotomista, ma anche eh, la psicologia sperimentale e la psicologia scientifica, mh, così come agli inizi dell'università gregoriana nei propri curriculum, quindi è interessante questa, questa eh, continuità. E eh, poi tu dici: eh, evidentemente no, il valore della psicologia scientifica. Boh, io sono appunto una psicologa e ho sempre insegnato storia della psicologia eh, nel corso di psicologia e quindi. Mh, sempre vissuto dentro la psicologia possiamo dire ancora oggi no e, e io penso che una cosa che ho capito eh, vedendo anche dentro la situazione contemporanea eh, la psicologia è comunque una ferramenta molto importante uno strumento molto importante sempre di più in questi tempi no dentro in tutto quello che stiamo vivendo quindi evidentemente ehm, è, necessa è necessaria e è importante in quello che è oggi. No? E io penso anche che tutte le domande, le curiosità, l'approccio alle fonti che comunque io ho, o anche i miei alunni, quelli che sono stati i miei alunni hanno, parte sempre comunque eh, dalla psicologia di oggi. Cioè quando io comincio a leggere una fonte evidentemente... Eh, e Penso al desiderio, appunto parto dal desiderio come lo, lo pensa Freud o se eh, eh, il corpo come è pensato oggi. Poi è, è dentro il cammino che si fa il viaggio dentro la fonte e l'universo che la fonte eh, poi rappresenta e che tu scopri altri mondi, no? però parti sempre dal presente. Claudio, io ho un sacco di altre domande, mi devi fermare tu quando... Sì, io direi che facciamo ancora una, una domanda da parte tua, poi apriamo, eh, ne avrei anch'io, ma vediamo, eh, e apriamo poi, alle, dopo l'ultima risposta, apriamo al pubblico che eh, ricordo in, interverrà scrivendo le proprie domande in chat, poi sarà a nostra cura leggerle a Marina in modo da farle sentire a tutti, anche a chi magari non, ha, non vede la chat. Bene, allora scelgo, devo scegliere bene, perché no. Dunque, eh, mi sarebbe piaciuto sapere il tuo parere sulla storia delle emozioni, che è un, uh, che è un filone di studio, una disciplina che si sta... Ma, ma, ma ho una domanda più importante, quindi la lasciamo per dopo. <coughs> parlavi, parlavi del contributo della, della, della cultura missionaria, e del, nel Brasile, nella, nella cultura anche contemporanea del Brasile. Eh, io non ho, non ho una grande esperienza, sono stato alcune volte sia nell'università e poi appunto nel, nel viaggio che abbiamo fatto con questo gruppo di studiosi. Eh, la domanda è duplice, M mi sembra che ci sia una, più una sorta di ricordo un po' sbiadito di questa cultura nel Brasile contemporaneo eh, qualche volta una, una nostalgia per, per, per un passato affascinante che non, non c'è più e, e altre volte anche una, un tentativo di riscrivere la storia eh, eh, con un solo colore, cioè eh, individuando in, questi, in queste incursioni solo gli aspetti di, di violenza, no? che pure senz'altro ci sono stati, eh, quindi volevo chiederti eh, come, avendo vissuto tanti anni in Brasile, eh, come hai percepito questa permanenza della, del, contributo, del contributo dato dalla, dalle missioni. E ci sono certamente dei, delle, de, degli effetti di lunghissimo periodo che alcuni storici hanno studiato, penso al tema della schiavitù, a le differenze fra le schiavitù del Nord America e del Sud America, tanti effetti di lungo periodo, però nello specifico del Brasile se, se, mi piacerebbe sapere eh, cosa, cosa vedi, cosa hai visto. E poi eh, se puoi dire qualche parola sul il gruppo, di, il gruppo di ricerca che dirigi presso l'Istituto di Studi Avanzati di San Paolo, che ha la parola memoria mh, nel suo titolo, ed è un gruppo multidisciplinare in cui ci sono... Eh, da quello che io ho potuto vedere eh, collaborando in alcuni progetti, ci sono oltre a studiosi di diversissime discipline anche personalità che hanno una formazione e idee diversissime. No? Per cui è un luogo di, di dibattito, di scontro qualche volta, di discussione. Eh, e, e mi, ha, mi, ha molto, mi ha molto affascinato una certa libertà dentro questo, dentro questo gruppo di ricerca. E la, la libertà di poter discutere anche animatamente su temi. Ecco, volevo chiedere cosa, come ultima domanda questi, questi due aspetti. Grazie, sono domande grandi. Cerco di, di sintetizzare il più possibile. Guarda, il Brasile, secondo me, io sì, ho vissuto 40 anni. In realtà, questo 40esimo purtroppo in grande parte in Italia, però è comunque in pratica col Brasile ci sono connessa tutti i giorni perché comunque eh, continuiamo a lavorare online no? è, è un grande paese è un paese multiraziale è, è un paese dove tu trovi il mondo intero no? ci stavo pensando adesso perché stando in Italia pensavo questo aspetto che un po' mi manca no? tu vai a San Paolo e trovi tutto, no? trovi il mondo e, ci sono tutte le eh, tante razze e, e c'è so, comunque eh, una convivenza, una, possiamo dire un'amalgama, una mescolanza unica che non, è diverso eh, da quello che per esempio eh, si può trovare in altri contesti eh, come per esempio qui in Italia, cioè eh, la gente eh, che viene da paesi diversi, da razze diverse, comunque si concepiscono come eh, brasiliani no? e, e questo, in questo dinamismo sono entrati anche poi gli emigranti eh, che sono arrivati in Brasile dopo il periodo coloniale, come per esempio anche i, i grandi, un, grande, un, un, un grande gruppo di emigranti italiani, no? ma anche di tanti altri paesi del mondo. Allora, questa caratteristica di amalgama, di mescolanza eh, in cui ci sono paesi, ci sono razze, ci sono società e gruppi in sé conflittanti che potrebbero essere e sono in molti casi in conflitto tra di loro no? eh, o che sono stati anche in guerra tra di loro, si pensi per esempio sarà, eh, eh, a tanti popoli che, che sono stati in guerra tra di loro durante la prima o la seconda guerra mondiale che invece vivono in armonia in qualche modo in, in convivono nel contesto del Brasile. Secondo me questa cosa, questa capacità che il Brasile ha di in qualche modo accogliere, assorbire e amalgamare chi arriva viene a mio vedere dalla radice della presenza dei missionari gesuiti nel Brasile coloniale e questo lo dico lo dico con certezza, cioè eh, in un contesto molto violento come era quello della colonia eh, che certamente è stato un contesto segnato mh, dalla violenza e dallo sfruttamento eh, e che ha segnato in questo senso tutta la storia del Brasile fino al presente e poi oltre che la colonizzazione anche l'uso, e il ricorso al lavoro schiavo eh, per fare andare avanti la colonia, per permettere la colonia, e quindi l'importazione di milioni di schiavi, eh, che quindi sono sradicati dall'Africa e portati eh, in Brasile, ma anche sradicati tra di loro, tra le loro famiglie, quindi molta violenza. Dentro questo contesto i missionari della compagnia hanno cercato di creare quello che loro dicevano il corpo sociale cristiano, hanno cercato comunque di creare una comunità cristiana. Una grande provocazione, una grande sfida in un contesto così difficile, anche perché la loro posizione era molto difficile, cioè loro erano arrivati con eh, le caravelle portoghesi, erano in qualche modo sotto la giurisdizione del governo portoghese, eh, però eh, nello stesso tempo appartenevano eh, a Roma, no? a, alla Chiesa e quindi dipendevano dal Papa e, e nello stesso tempo convivevano con gli indios, e però eh, convivevano anche con i coloni, con i mercanti di schiavi, quindi un contesto molto difficile. Però nella difficoltà di questo contesto, eh, comunque sono riusciti a creare delle forme di socialità tra questi popoli, cioè tra i popoli tra di loro e i popoli indigeni, tra i popoli indigeni e eh, i portoghesi, i coloni portoghesi, le, le, le popolazioni africane, di varie nazioni africane presenti in Brasile. Questa cosa, eh, io credo che ha creato, eh, questo corpo in qualche modo si è creato, no? usando appunto, come dicevo prima, molto questo metodo dell'accomodazio e quindi valorizzando aspetti delle culture sia indigene ma anche africane, come per esempio la danza, la musica, il canto, eh, che erano state introdotte o convivendo con aspetti molto drammatici come l'antropofagia, e eh, molte di queste nazioni usavano ancora l'antropofagia e in molti casi, eh, e certo i gesuiti cercavano anche di cambiare questa abitudine, ma dovevano anche conviverci eh, con questa abitudine. Poi la poligamia, tanti altri aspetti, il fatto che per esempio molti indios, molte mh, nazioni indios eh, avevano anche l'abitudine quando un bambino aveva, nasceva con, delle piccole, con dei problemi di eh, se, se, se, eh, seppellirlo vivo cioè tutta questa cosa erano cose con cui anche loro dovevano convivere no? quindi in questo contesto io direi che il lavoro dei gesuiti è stato fondamentale perché il Brasile fosse quello che è però poi come voi tutti ben sapete i gesuiti a un certo punto sono stati eh, si è espulsi violentemente dal Brasile e poi sono stati anche proprio ehm, eliminati no? eh, come compagnia. e L'espulsione dal Brasile ha significato non solo l'espulsione della compagnia, ma anche lo smantellamento, per esempio, di tutta la rete di scuole che loro avevano creato in Brasile, che servivano i figli degli indios, degli africani, degli schiavi africani e anche dei portoghesi, e poi eh, insomma dei nativi eh, di quelli che nascevano poi evidentemente anche proprio nel, nel contesto brasiliano. Era una rete di scuole relativamente grande eh, e che riusciva a coprire eh, praticamente tutta la regione della costa e anche varie regioni dell'interno. Tutto questo è stato smantellato e è stata smantellata anche la memoria della compagnia attraverso un'operazione culturale molto abile e molto... Eh, strategica fatta da, dal Marchese di Pompal che è stato l'artefice della distruzione uno degli artefici più importanti di questa distruzione che ha anche significato una rilettura della storia eh, abbastanza eh, diciamo eh, distruttrice di tutta questa memoria cioè eh, a partire da un certo momento, ossia a metà del secolo XVIII, è cominciata la produzione del di una, prima di un, di un, eh, anche negli stessi giornali e poi di una storiografia e di una eh, abbastanza critica che poi è continuata evidentemente anche nel secolo XX sia nella storiografia positivista sia poi nella storiografia marxista per cui i gesuiti sono sempre stati associati ai coloni portoghesi cioè quindi eh, schiavisti, colonizzatori eh, però, ecco, io direi che questa è un'associazione abbastanza ingiusta dentro, considerando questi fattori. Poi evidentemente ci sono delle eccezioni, eh? non è che tutti i gesuiti che stavano in Brasile fossero dei santi o che non avessero fatto degli sbagli o non avessero in qualche modo anche contribuito in, in tanti casi a, a questa violenza. Però devo dire questo. Quindi purtroppo oggi la coscienza di questa storia è, è stata diciamo, estirpata in qualche modo eh, dalla, dalla formazione di un brasiliano contemporaneo. E solo recentemente, devo dire molto recentemente, soprattutto alcuni storici hanno cominciato a ristudiare questa storia e anche a eh, ripercorrere eh, questi, questi, anche a ritrovare queste fonti e a dare uno spazio. Eh, un po più grande a questa storia del periodo coloniale, però io direi che c'è ancora tutto da fare no? e su questo appunto arrivo alla terza domanda che è quella del gruppo di ricerca. Marina, Marina scusa, eh, sì. siccome la, la chat si sta animando di tante domande, sì, sì. quest'ultima va fatta un po' più sinteticamente. Sì, allora... Ehm... Io dicevo, è importante però riscattare la coscienza storica di questa storia coloniale, perché senza questa coscienza, anche la coscienza di un brasiliano del presente è abbastanza alienata e difficile da, per averci un'identità eh, eh, piena. No? Per cui uno degli obiettivi per cui abbiamo formato questo gruppo di ricerca, eh, Tempo, Memoria e Appartenenza, eh, con vari colleghi di varie aree dell'università, è stato quello di cercare di aiutare al, a una di queste azioni che per noi è importante, che è la preservazione del patrimonio storico materiale e immateriale eh, documentale e monumentale della cultura brasiliana dentro cui c'è anche l'aspetto del, della, della cultura gesuitica del contributo dei gesuiti ma non solo quello il nostro obiettivo è quello e lo facciamo attraverso varie azioni tra cui anche eh, delle live dei corsi e anche se, se possibile degli eventi presenziali che vorremmo fare mi fermo qui che in, in modo che riusciamo poi a rispondere al resto Grazie mille Marina, grazie Emanuele, faccio una, due velocissime note prima di leggere le domande, una di forma e una di contenuto, quella di forma stiamo sperimentando in questa modalità del, dell'incontro online eh, l'intervista, una modalità dell'incontro online che non c'è più neanche tanto nuova, un po' più nuova c'è l'intervista e eh, a me personalmente fa piacere vedere che che funziona bene che è un bel modo di parlare di storia anche intervista. la nota di contenuto è semplicemente un rimando tu Marina hai menzionato l'importanza di fare delle ricerche sul passato schiavista anche della compagnia volevo invitare i nostri ospiti a dare un'occhiata ai siti in particolare delle università statunitensi gesuitiche statunitensi come Georgetown o St. Louis dove stanno lavorando dei gruppi di ricerca è davvero eccezionali su, su questo tema quindi questo è un piccolo suggerimento che vi do e passo a dare la voce ai, ai nostri ospiti e ringrazio molto Emanuele che con la tua competenza ci hai aiutato a fare un'intervista migliore di quello che avremmo fatto noi con le, con le nostre e sentiti libero naturalmente di, di intervenire se vuoi aggiungere qualcosa alle risposte di Marina eh, Marina, io ti leggo una domanda alla volta, così facciamo sì, chiedo, naturalmente la sintesi. Di... La prima è dell'amica Sabina Pavone, che chiede di riprendere la domanda di Emanuele relativa alla storia delle emozioni, eh, formula così, qual è a tuo modo di vedere ciò che distingue chi si occupa di saperi psicologici dagli storici delle emozioni? Grazie, grazie Sabina. Eh... Guarda, io direi questo, cioè ehm, la, la storia dei saperi psicologici mh, eh, credo che appunto, sia, parta un po' da questo fatto, no? per, forse per, per sottolineare un po' quello che potrebbe essere la differenza. Eh, il fenomeno delle emozioni, secondo diciamo, questo approccio, è, è un fenomeno che si colloca dentro, il contesto più ampio del mondo psichico, cioè un'emozione è sempre comunque legata, eh, adesso parlando per esempio facendo un esempio della storia dei saperi psicologici appunto dentro del, nel contesto del, gesuitico, per esempio è sempre legata anche al movimento dei, dei sensi interni e dei sensi esterni, eh, quindi eh, i sensi interni per dire la, la memoria, l'immaginazione e poi anche poi legata al mondo eh, dell'intendimento e della volontà. E quindi per capire bene come funziona un affetto o emozione, però il termine che noi usiamo pensando al secolo, per esempio al secolo XVI, XVII, XVIII più il termine affetto o appetiti, appetito, eh, che è il termine eh, aristotelico-domista, eh, bisogna capirla bene se eh, dentro questa articolazione, perché funziona così, no? non si può prenderla, eh, diciamo, eh, eh, astratta dal resto della vita psichica. Quindi io direi che mh, mh, la, la preoccupazione della storia dei saperi psicologici è di guardare eh, questa questo fenomeno dentro eh, il contesto più ampio di come funziona il dinamismo psichico come un tutto, perché è un dinamismo che non si può dividere in settori, questo anche, diciamo che anche, adesso facendo un parallelo con la psicologia contemporanea, eh, c'è anche questa tendenza a, a guardare integralmente le cose anche nella psicologia contemporanea, per molto tempo nella psicologia scientifica si dividevano i fenomeni psichici in aree, no? emozioni, comportamento, apprendimento, memoria. E poi Però si è capito che questo era un problema per capire poi come funziona la persona. Allora io direi che forse questa potrebbe essere la differenza, noi cerchiamo di guardarlo integralmente, senza però togliere l'importanza di quello che può fare una storia delle emozioni nell'analisi poi eh, del fenomeno delle emozioni anche nel contesto della cultura e della storia, quindi senza togliere solo per marcare una differenza, senza sminuire l'importanza della storia delle emozioni evidentemente. Grazie Marina, la seconda domanda è di Giovanni Zampieri che ci augura un buon pomeriggio, altrettanto ci ringrazia per aver organizzato la tavola rotonda su un tema che definisce appassionante, noi ringraziamo a voi di essere qui e di condividere le vostre domande, ed ecco la domanda, se e in quale misura i manuali per la confessione utilizzati nell'ambito dell'attività missionaria della Compagnia di Gesù possono essere considerati come fonti per lo studio storico della psicologia? Grazie, guarda, è eh, eh, eh, una domanda interessante perché eh, immagini che poi all'inizio, proprio all'inizio eh, del mio master, io avevo proprio cominciato cercando questi manuali, anche a partire, vedete poi come si fa la storia anche, a partire da una lettura di un libro di Foucault che è la storia della sessualità, in cui lui parla dell'importanza dei manuali delle confessioni, quindi all'inizio del mio lavoro anch'io eh, partivo da Foucault comunque. no? Eh, però eh, dopo mh, sì, sicuramente una fonte importante nel mio caso specifico e nella storia quindi de, della cultura diciamo brasiliana poi non ho trovato in realtà eh, questo materiale cioè non era quello che era prodotto non era quello che circolava ehm, e quindi mi sono allontanata da, da quest'area, no? anche perché lì poi eh, è un'area complessa, credo, l'analisi del manuale delle cauzioni, perché poi si entra dentro l'aspetto anche eh, sacramentale, insomma, era una fonte abbastanza complicata e da lì quindi io mi sono, no, non l'ho più, diciamo, non ci, non ci ho più lavorato, però sicuramente è un aspetto interessante, evidentemente, però bisogna eh, leggerlo poi dentro il contesto anche della teologia morale, bisogna quindi averci una conoscenza anche a questo riguardo per capire bene, ecco, però sicuramente è un materiale importante. Grazie eh, Sabina, ringrazia per la tua risposta, ce l'aveva già, già scritto, ci diceva che fra poco ci deve lasciare. Eh, ne approfitto per dire che noi abbiamo inserito un orario che arriva fino alle 15.30, di solito le tavole ovali durano un po' meno di un'ora e mezza, quindi capiamo se qualcuno, se qualcuno deve, lasciare, deve lasciare la, la diretta e, e vi salutiamo e vi ringraziamo, ma noi finché siamo qui andiamo avanti. Eh, la prossima domanda arriva da da padre Claudio Paolo, eh, non so se ho pronunciato bene così, eh, ci richiama alla, alle origini della psicologia dei Gesuiti e quindi agli esercizi spirituali. Eh, fonte primaria no, per l'identità, per l'essere Gesuitico, nati dall'esperienza di Ignazio di Loyola, elemento centrale di formazione e anche del essere missionario del Gesuita. Nell'esperienza degli esercizi spirituali entrano in gioco tanti elementi psicologici, desiderio, memoria, immaginazione, volontà, uso dei sensi, attenzione al corpo. Potresti dirci qualcosa su questo punto, Quindi su esercizi spirituali e saperi psicologici? Bellissimo, grazie, obbligato padre Claudio, della, della domanda e anche di de, riportare questo tema è eh, molto importante per, per, per aiutare a capire appunto la questione. Sicuramente eh, si parte tutto dagli esercizi per capire, direi, proprio il funzionamento anche pratico della psicologia in una prospettiva gesuitica. Quindi ehm, eh, e è vero che Ignazio usa possiamo dire tutta quella che è le categorie anche no, mh, concettuali eh, della psicologia aristotelico tomista ma anche di stampo agostiniano, eh, però in una prospettiva pratica proprio negli esercizi, cioè mette a funzionare questa, questo psichismo che comunque tutta questa tradizione aveva già concettualizzato e che comunque anche in Agostino era, possiamo dire, anche una conoscenza, ma anche una pratica. No? Se uno legge, per esempio, il Trinitate di Agostino, si capisce che c'è veramente un'analisi anche, possiamo dire, fenomenologica delle dimensioni, dell'immaginazione, della memoria, della sensibilità. E, e quindi che cosa succede? Negli esercizi tutta questa tradizione è collocata, possiamo dire, in pratica, in un metodo di formazione, di conoscenza di sé, che è diciamo, orientata alla conoscenza del, del significato del destino no? perché è conoscendo il destino della vita, il significato della vita, il fine della vita eh, che, ci, che si conosce se stessi e si mette in, in movimento questo dinamismo anche psichico, ma il dinamismo personale come un tutto quindi corporeo, psichico e spirituale eh, per la sua realizzazione no? e quindi è, è vero che e dentro, poi, oltre a, proprio all'impianto generale, poi, dentro la, la pratica degli esercizi, poi ci sono anche delle risorse, come quello della composizio loci, che per esempio eh, esercitano l'uso della immaginazione, della memoria ehm, in una maniera che è fondamentale dal punto di vista, anche proprio della, eh, psicologico. No? E, e che poi eh, questo metodo è dai gesuiti, pensando adesso nel contesto anche mh, brasiliano, in qualche modo trasposto in, in varie dimensioni. Per esempio, io citavo prima la novella di padre Alessandro di Guzmán, che si chiama, ehm, non ho detto il titolo, però all'inizio, ma forse abbiamo l'immagine, non so se Claudio ce l'è lì disponibile. È storia del eh, pellegrino predestinato e del suo fratello precetto in portoghese è storia di predestinato peregrino e Seu Irmão oppresito eh? e questo questo questo libro no non è questa eh, no okay. vediamo eh, no beh non importa comunque è, è una è una fonte temo, che... temo di non averla marina non importa comunque è un um una novella che è stata scritta da questo gesuita, Alexandre di de Guzman, eh, della Bahia, eh, quindi del, del nord-est del paese, che era mh, anche un eh, pedagogo, cioè lui aveva creato un, un, un, una scuola, una scuola molto importante e eh, quindi ha scritto questa novella in pratica per la formazione dei, dei, degli studenti. Questa novella eh, Parla di, un, di due fratelli che, che cercano la città ideale e che fanno eh, due cammini diversi a seconda appunto delle, della posizione eh, della loro libertà, no? dell'orientamento quindi della loro libertà. E, eccola, è questa qui, grazie, è questa qui, ecco, questa scritta nel 1682. Però in realtà la, la novella è proprio una trasposizione pratica in una novella del cammino degli esercizi spirituali, no? perché eh, il predestinato è quello che si orienta verso eh, il bene, tutte le scelte che fa durante il cammino eh, sono orientate dalla, dalla ragione ispirata eh, dalla fede in qualche modo. Invece Presito è uno che si ispira eh, alla propria volontà e, e quindi dopo, insomma poi arriva eh, a, a Babilonia e mentre predestinato arriva a Gerusalemme. In vari momenti di questa novella è anche messa in funzione nella novella proprio la composizio Logi, no? perché questi poi eh, passano, è una novella allegorica, quindi passano attraverso città, villaggi, incontrano figure, personaggi e quindi eh, cosa significa? Alexandre di Guzman, eh, come gesuita, lui scrive la novella e cerca nella novella appunto di mettere in funzione gli esercizi spirituali per la formazione dei suoi lettori. No? Quindi eh, è verissimo questa cosa, l'importanza degli esercizi anche per capire, possiamo dire, la, anche come funziona praticamente questa conoscenza psicologica, come, come poi sono... Eh, messi in funzione anche questi saperi questi, e come sono stilo, stimolati questi fenomeni psichici grazie Marina ora la prossima domanda arriva da Michele Cassese che saluto, mi dà anche l'occasione di salutare Gorizia, mia città di nascita, quali margini di oggettività hanno i risultati della storia della psicologia nei riguardi di persone così lontane da noi? Possiamo cogliere dunque la psicologia vera di personalità del secolo XVI che non vediamo e che ci viene mediata da altri? Immagino che questa sia una domanda fondamentale per chi fa le tue ricerche. Eh, eh Sì, eh, cioè, evidentemente no, noi no, no, non possiamo fare eh, cioè, no, nessuna pretesa di fare l'analisi psicologica di questi personaggi o di... Eh, o di insomma, di capire com eh, no? eh, com'era, come farebbe oggi un terapeuta con il suo eh, cliente. No? Eh, quello che noi possiamo capire è come loro, cioè gli autori di queste fonti, eh, comprendevano se stessi e comprendevano eh, questi fenomeni, cioè come loro comprendevano, eh, per esempio, la memoria, come la mettevano in funzione e possiamo vedere la differenza da come invece la comprendiamo e la facciamo funzionare noi per esempio una delle cose che si scopre è che la memoria la usavano molto di più di noi molto meglio anche no? eh, però ecco quello che si può fare è questo ma non si può eh, eh, per esempio io perlomeno personalmente non credo molto in questa cosa che la psicostoria no? fa di, di cercare di capire la psicologia di un personaggio storico o, o se anche la psicologia per esempio se l'ha di José Di Ascetta o di, un, eh, là, di una figura storica Tira Dentis no? una figura della storia del Brasile. Ecco, questo io no, personalmente no, non ci credo perché per, per fare funzionare diciamo, la, la psicologia come, co, eh, come terapia, no? come conoscenza dell'altro e lì bisogna che ci sia tutto un setting, che ci sia un tipo di rapporto vivo, presente, nel presente, che non c'è quando si studia la storia. E quindi personalmente io non credo molto a questa, a questa cosa, cioè l'uso della psicologia, de, eh, di una risorsa psicoterapeutica nell nello, nello studio delle fonti o nello studio di un personaggio storico. Non so se ho capito bene la tua domanda, ma insomma è questa... Anch'io l'avevo capita come l'hai capita tu, quindi casomai abbiamo sbagliato i due. <ride> Io mh, prima... sì, grazie, grazie mille, sono d'accordo, risponde Michele Cassetti. Io prima di chiudere vorrei fare due cose, la prima è ricordare a tutti che i nostri, le nostre tavole ovali si sono messe a disposizione online, quindi se avete dei colleghi o degli amici interessati a vederle le troverete a breve sul nostro sito e questo grazie a tutti. Al, al lavoro di Elisabetta Lopane che ci segue con competenza, passione e grande precisione e ci tengo veramente a ringraziarla qui con voi. Questa è la penultima cosa, l'ultima cosa eh, vorrebbe essere un passaggio di palla a Emanuele per, eh, perché Emanuele chiederei a te di chiudere con una tua ultima domanda, considerazione, hai, hai il microfono libero e aperto. No, direi, direi se Marina vuoi raccontarci i tuoi progetti in corso, che cosa stai facendo, che cosa farai, eh, che cosa, quali novità ci stai preparando. Eh, stiamo. <ride> eh, no, appunto, eh, in questo periodo, dunque, una cosa che forse può essere utile, ecco, per chi volesse magari capire un po' di più come funziona questa conoscenza, recentemente mh, ho scritto un libro eh, che è stato pubblicato in inglese dalla Springer, che magari se, se lo fai vedere Claudio, così facciamo un po' di marketing, in cui c'è un po' la sintesi di tutto il mio lavoro del, del passato, no? cioè fino ad oggi, eh, in cui si può capire un po' di più quello che bene o male ecco, ho cercato di, di dire oggi, risponde, eccolo questo qui. Eh, qui c'è un po' la sintesi di 40 anni di lavoro comunque, ecco. Allora, dopo questo punto di arrivo che è questo libro, eh, adesso io sto appunto dentro questo lavoro che stiamo facendo col gruppo Tempo, Memoria e Appartenenza, abbiamo identificato che una delle aree che bisogna valorizzare dal punto di vista della del Brasile, ehm, perché il Brasile stesso se ne appropri e, e perché in qualche modo si inserisca meglio, si inneschi meglio nel contesto latinoamericano, è la storia delle eh, riduzioni, no? il patrimonio monumentale e documentale riguard riguardante le riduzioni gesuitiche, perché queste, queste riduzioni o missioni gesuitiche nei territori guaranitici, eh, occupano uno spazio geografico che mh, eh, attualmente coinvolge paesi come il sud del Brasile, cioè Rio Grande del Sud e Paraná, che sono due importanti stati del Brasile, un pezzo del Mato Grosso, e poi coinvolge il Paraguay, l'Uruguay, l'Argentina, eh, la Bolivia e in qualche modo anche il Perù. E, cioè scusate, non il Peru, il Cile. Eh, e quindi eh, diciamo che eh, questo patrimonio però è, è molto valorizzato e abbastanza studiato in Argentina e anche nel Paraguay e conosciuto mh, soprattutto nel Brasile nella regione eh, stessa, cioè nel, nel Rio Grande del Sud per esempio, ma non... Eh, dal Brasile come un tutto, per esempio i miei studenti universitari eh, dello Stato di San Paolo poco sanno di questa storia, e come se non appartenesse eh, al loro passato. No? E, e Questo poi implica anche, per esempio, che il, lo stesso patrimonio eh, nella zona appunto, brasiliana sia molto meno eh, studiato anche dal punto di vista archeologico, ma anche come risorsa eh, monumentale, anche, possiamo dire anche culturale, paesaggistica e anche turistica, eh, che non negli altri paesi. Allora una delle cose che stiamo cercando di fare è appunto eh, lavorare con questo. Stiamo organizzando eh, dei corsi online eh, gratuiti di formazione su questa, su questa storia delle riduzioni eh, che dovrebbero funzionare a partire dal prossimo semestre e che dovrebbero essere disponibili nella piattaforma Coursera che è una piattaforma di corsi MOOC che permette appunto la frequenza, ma anche poi avere dei diplomi, eccetera. Quindi noi vorremmo destinarli anche agli insegnanti di scuola, ai funzionari che lavorano con patrimonio storico. Poi vorremmo fare, stiamo facendo altre iniziative, ma anche quella di creare una rete, eh, fra tutti questi peschi, eh, ricercatori, studiosi latinoamericani su questo tema per farli incontrare, per metterli in contatto, per fare degli eventi insieme e questo ci serve anche a integrare diciamo, il Brasile con l'America Latina perché anche guardando l'attuale situazione della pandemia eh, molto drammatica come ben sapete ehm, il rinascimento, la, la ripresa della vita secondo me perlomeno da come la vedo io per il Brasile solo sarà possibile anche in un'integrazione latinoamericana con gli altri paesi, eh, molto più di prima, mh, e, e, e si concependo molto più latinoamericano che non Brasile da solo, no? come fino adesso tante volte è avvenuto. E quindi eh, il nostro tentativo va a questo livello, e quindi dentro questo sto cercando anche di fare una storia dei saperi psicologici eh, su questo territorio e quindi cercando di fare un po' di ricerche eh, di nuovo eh, su questi generi, su queste fonti però appunto eh, riguardanti questo, questa zona ecco in, in, in sintesi sarebbe questo per ora poi dentro questo ci sono tanti aspetti eh, non so vuoi che parlo un attimo del, della cosa di Loreto Emanuele? chiudiamo con Loreto chiudiamo con, sì. con, con l'Italia Ecco allora per esempio cosa succede? giù? Ehm, una delle cose che sorprende un viaggiante per esempio marchigiano come me che va nelle riduzioni che è che c'è una riduzione che si chiama Loreto ehm, che appunto sta ehm, in, eh, in, questa, in questa regione e poi anche che il culto della Madonna di Loreto anche in tutte queste riduzioni è, è presente, no? si trova leggendo le lettere dei Gesuiti eh, di queste riduzioni, ci sono delle chiese come per esempio a Santa Rosa dedicate alla, alla casa di Loreto e questo eh, sorprende ma ci sono evidentemente dei motivi di questo, motivi storici, che adesso non vi stiamo a spiegare se no poi facciamo un'altra... E che però riconnettono profondamente la storia delle riduzioni alla storia di Loreto, del santuario di Loreto qui nelle Marche e anche di alcuni gesuiti marchigiani che comunque sono stati tra i tre primi gesuiti in missione nelle riduzioni e allora a partire da questa scoperta che poi si è approfondita essendo io qui confinata in questo periodo a Porto San Giorgio che è appunto vicino a Loreto è la necessità di riprendere questo tema no? e allora insieme poi con Emanuele che si è coinvolto eh, sia nel viaggio come lui stesso diceva e poi appunto in questa storia di Loreto stiamo preparando un, un seminario che dovrebbe avvenire in ottobre in cui riuniamo tutti quelli, i, i ricercatori che stanno lavorando sulle, sul culto eh, o anche sull'aspetto artistico dell'influenza eh, dell del santuario lauretano nelle Americhe, quindi un, un evento online che si chiama Loreto eh, nelle Americhe e quindi anche voi se, se, se, se tra di voi c'è qualcuno che si occupa del tema o se conoscete qualcuno siete comunque invitati a partecipare e l'idea appunto di riunire queste persone e poi cominciare un lavoro insieme anche sperando nella possibilità poi di un incontro presenziale e anche di fare un libro su, questa, su questi lavori ecco Emanuele se vuoi Benissimo, benissimo. Grazie, grazie mille a Emanuele, grazie mille a, a Marina. Molto bello aver chiuso con questa idea di costruzione di una rete che tenga conto non solo del Brasile e del resto dell'America Latina, ma anche dell'Europa e, e dell'Italia in particolare. È un po' quello che anche cerchiamo di fare lavorando, lavorando assieme, mettere in connessione i saperi non solo psicologici, ma storici diversi, e anche dare, dare il, alla storia il giusto peso.